Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, dopo il successo che ha avuto il mio ultimo video del mio allenamento glutei a corpo libero con pochi attrezzi, oggi voglio allenarmi con voi con un allenamento upper body e core, quindi addome. L'allenamento è strutturato in tre parti, c'è cioè una parte di warm up dove faccio delle andature, molto simile al warm up dell'altra volta, solo che questa volta faccio le andature che stimolano i muscoli della parte superiore e l'addome. Le andature sono side to side, quindi mi metto in una posizione praticamente a piramide e vado avanti staccando allo stesso tempo il braccio e la gamba. L'altra andatura è walking plank o il lombrichino, perché mi stendo, mi richiudo a uh, piramide, poi mi ristendo, mi richiudo a piramide e mi ristendo. Mi raccomando, tenete fermo l'addome, tenete molto stretto il core nel momento in cui arrivo stesa in plank. Non spancio. finale il bear walking questi sono devastanti e li faremo anche alla fine lì li sentiremo veramente praticamente posizione di quadrupedia e vado avanti con braccio e eh, piede opposto mi raccomando in questo la schiena è fondamentale deve rimanere parallela al pavimento non salite troppo con il sedere e eh, man mano che il vostro addome diventerà più forte vi risulterà più facile magari all'inizio il sedere sarà più alto delle spalle ma in realtà dovrebbe essere tutto in linea Comunque raga, veramente, meno male ci siete voi, perché la mia motivazione in questo momento pare a zero. Primo giro fatto, ne mancano due. Allora, terminato questo riscaldamento, andiamo a letto, scherzo. Allora, inizia la parte centrale dell'allenamento. Nella parte centrale dell'allenamento mi concentrerò su allenare la parte superiore, quindi l'upper, con esercizi belly strong, quindi un allenamento forza con quello che abbiamo a disposizione e con ciò che è possibile. Farò delle super serie. Super serie significa eseguire le ripetizioni di un esercizio e subito passare all'altro esercizio, senza pausa. Solitamente si fa eh, decidendo due esercizi che stimolano muscoli opposti. Solitamente si fa con esercizi che stimolano muscoli opposti. Quindi ad esempio... Piegamenti e rematore, piegamenti per il petto e arrematore per il dorso, oppure che vanno a stimolare lo stesso distretto muscolare in modo diverso. Quindi ad esempio le spinte con il peso è un esercizio di spinta per eh, la schiena, per i dorsali e poi le trazioni che è un esercizio di tirata sempre per eh, i dorsali prima super serie sono piegamenti sulle braccia e il rematore allora per fare i piegamenti sulle braccia corpo libero, mentre per fare il rematore useremo la cassa dell'acqua allora iniziamo con i piegamenti sulle braccia vado a prendere il tappetino allora ho bisogno del tappetino perché i piegamenti sulle braccia si fanno partendo da terra il piegamento sulle braccia si fa partendo da terra Mettendo le mani a livello del seno, leggermente al divaricate E le braccia sono a 45 gradi rispetto al corpo Le braccia non sono perpendicolari al corpo, così aperte Ma sono a 45 gradi, In questo è un po' me lo mangio Parto da terra, mani leggermente fuori, piegata a 45 gradi Appoggio i piedi E un okay, po' più strette Mi tiro su, mi tiro su guardando avanti Prendendo il respiro e salendo, tenendo il core e l'addome strettissimo, quindi sono dritta e scendo. Il piegamento completo va da terra a terra, molti partono dall'alto, si fermano qui e risalgono, è il contrario, completamente il contrario. Quindi, lo ripeto, vedete come non sale prima il petto e poi segue il corpo, ma sale tutto insieme. Io sto tenendo fortissimo l'addome, stringendo le chiappe e ovviamente spingendo di braccia e di petto. Di queste ne faccio quante ne riesco a fare così complete. Nel momento in cui sento che non riesco più a farle bene e a eseguire tecnicamente bene l'esercizio, appoggio le ginocchia. Per Quando le faccio appoggiando le ginocchia, tengo i piedi attaccati per terra e quando salgo l'addome rimane stretto. Spesso vedo dei piegamenti fatti così, con le ginocchia a terra, questo è errato. L'addome rimane stretto e sale come un paletto. Sto stringendo le chiappe. Quindi ora 10 piegamenti. Questo per me era l'ultimo, me ne mancano quattro e li faccio sulle ginocchia. giusto il tempo di sistemarvi un secondo alzarvi così e faccio il rematore quindi piedi leggermente divaricati larghezza spalle in realtà prendo il mio peso bilanciato mi e remo quindi schiena dritta tengo l'addome potete farla sia a 90 gradi che a 45 e tiro su allora, i gomiti tirano indietro lungo il corpo. Non sto allargando le braccia, ve lo faccio vedere davanti. I gomiti tirano indietro, salgono proprio lungo il corpo, non è così, sono stretti. E devo pensare quando tiro indietro di avere qualcosa qui in mezzo alla schiena e che con i muscoli della schiena devo, devo stringere, devo tenere stretto. Anche di queste ne faccio 10. Finita la serie di rematore, ho finito la super serie. Quindi ora faccio un minuto di pausa e ricomincio da capo. 10 piegamenti, 10 rematore, pausa, un minuto. Ripeto per tre volte. Primo giro di super serie fatto. Adesso passiamo alle spinte. Con il peso La casa dell'acqua E le trazioni Iniziamo dalle spinte con il peso Allora In piedi Spinte Significa portare il peso sopra la testa Ok Quindi Prendo la casa dell'acqua E' anche ergonomica Così Da davanti Porto su perché sto morendo e adesso andiamo a vedere di fare le trazioni quindi in super serie quindi tra virgolette sto correndo alla mia prossima location per l'esercizio e provo a fare le trazioni qua quindi cosa faccio? qui abbiamo un muretto io adesso cerco di fare trazioni quindi questo è proprio inventiva al massimo. Così. Sono un genio. Puretto. Provate al tavolo Volevo farlo col tavolo di là di Jimmy Ma mi ha minacciato Gli aveva detto se mi fai saltare i perni ti uccido Quindi ho trovato questa soluzione Che in realtà allena sia i dorsali Ma molto i bicipiti Però vabbè Buttiamo tutto dentro insieme. Comunque in teoria, trazioni. Ovviamente, se voi guardate questo video in un momento in cui potete allenarvi in palestra, andate alla sbarra. Anzi. Esistono delle sbarre che si possono comprare e attaccare magari in corridoio tra i due muri e eh, quelle per chi fa home fitness ve le consiglio veramente perché sono ovviamente utilissime perché una cosa che sto riscontrando è che negli allenamenti a corpo libero a casa è facile fare esercizi di spinta ma è difficile fare esercizi di tirata E quindi quella sbarra può essere un valido aiuto Ho parlato durante il mio minuto di recupero Quindi finita la super serie di spinte e trazioni Adesso ne faccio altre due E faccio 8 e 8 perché quella cassa dell'acqua è pesantissima Cerco di non ondeggiare con il corpo Limito la spinta dalle gambe E esago il movimento Convolgendo solo le spalle e i dorsali oh. vicino al muro, più coinvolgo i dorsali, più lo mi allontano, più i bicipiti. Ogni volta che eseguite esercizio a corpo libero, cercate sempre di capire innanzitutto che muscolo volete allenare e quando eseguite l'esercizio pensarci e dire lo sto allenando? Sì? No? E aggiustare la posizione slash e il movimento al fine di sentirlo bene. Comunque, io ho appena finito il mio terzo giro, ora passo alla terza super serie che coinvolge i bicipiti e i tricipiti. Per i bicipiti ho una kettlebell da 6 kg e i tricipiti invece li facciamo su un muretto a corpo libero. Allora, per allenare i tricipiti dovete trovare un rialzo che vi permetta di poter scendere abbastanza e piegarli. Perché se il gradino è troppo basso, ad esempio questo, arrivate... guardate io arrivo a appoggiare i sedere che le braccia non sono assolutamente piegate quindi io ho trovato questo rialzo che è perfetto allora potete farlo in versione più avanzata gambe tese e scendo i gomiti come quando vi dicevo del rematore vanno dietro non a lato ok? quindi non, non allargo le braccia, i gomiti rimangono dietro e quasi come se si stringessero, comunque puntano dietro, attenti perché la tendenza è quella di allargare le braccia e allargare i gomiti quando si scende, solo che si va a coinvolgere la spalla e ci si fa male, quindi se non si riesce a fare, se si perde eccetera, questo potete farlo benissimo anche solo da una sedia, qua piegate le gambe per facilitarlo, ok? Quindi... No, no, uh, no... No, vabbè... Sì... Priccipiti, ok? Passo subito in super serie ai bicipiti. Bicipiti, bicipiti. Bicipiti è questo, quindi musico... musico. Quindi muscolo antagonista del tricipite, faccio quella kettlebell, faccio uno alla volta perché ne ho una. Comunque braccia lungo il corpo, piego il bicipite, tante cose: uno parto disteso così lungo il muscolo e arrivo a 90 gradi. Potete anche superare, ma non tantissimo, perché tanto in questa parte il movimento è facilitato, quindi è abbastanza utile. Il muscolo qui è in massima contrazione, quindi si passa da una fase di allungamento a contrazione, ok? Importantissimo è braccio lungo il corpo, non allargo, ok? E... Focus! E potete leggermente portarlo avanti, ma non così, ok? Quindi braccio lungo il corpo e piego la spalla... Non ho avanti, ma rimane. anche questo 8 oh. Oh, finita la super serie, lo sapete già un minuto di pausa, altri due giri ed è finito il focus upper ma non è finito l'allenamento eh <ride> come vi ho detto all'inizio di questo video, questo è un allenamento upper e core, quindi addome finora non abbiamo allenato tanto l'addome, se non in realtà all'inizio con le andature ma adesso ho un bel circuitino che ci ammazzerà perché gli esercizi che hanno fatto veramente la differenza su di me e sulle mie spalle sono gli esercizi uh, fatti in plank, quindi nella posizione di tenuta ad esempio, quelli che andremo a fare ora, che sono shoulder touch, plank appunto, commandos e i back rolls. Sono tutti esercizi svolti in una posizione di tenuta o quadrupedia, dove l'addome svolge un ruolo fondamentale di stabilizzatore. Per eseguire questi esercizi nel modo più corretto possibile, l'addome deve essere bello forte. Una cosa che ci tengo a precisare è che eh, più l'addome è forte, meno si ondeggia più l'addome è debole più si ondeggia il mio non è poi così forte e quindi mi vedrete ondeggiare però in realtà gli esercizi si devono svolgere cercando di tenere il core il più stretto possibile così da poter isolare le braccia e il lavoro sulle spalle cosa significa tenere il core stretto tenere il costretto significa che quando si eseguono gli esercizi bisogna pensare di tirare dentro l'ombelico, però comunque respirando. Se voi adesso provate a, tenere in, a tirare in dentro l'ombelico, sentite tutto duro e lavorare, però se iniziate a respirare, normalmente, senza trattenere il fiato, si tenderà a rilasciare la muscolatura. Se l'addome è forte, se il cuore è forte, ciò non succede. Si riesce a respirare tenendolo bello duro comunque adesso faccio un mini circuito upper and core dove faccio quattro esercizi uno di seguito all'altro dove poi farò in una pausa finale quindi iniziamo con allora primo esercizio shoulder taps quindi vado in una posizione di plank le spalle sono in linea con le spalle sono in linea con i polsi mi tiro su il corpo è una linea unica non è questo e non è questo così ci si straccia la schiena ok quindi tengo l'addome duro se no lo perdo perdo il bacino e faccio 10 shoulder touch quindi 1 2 3 se l'addome è debole muovo mi, mi rischi di muovere invece più lo tengo duro più riesco a isolare il movimento e limitare il movimento del bacino. Finiti 10 filet, scendo in plank un minuto, sto morendo. Facciamo 30 secondi perché è devastante, <ride> e adesso 5 comandos: 1, 2, 3, 4, 5, adesso l'ultimo che è un assassino perché sono in box crawl, quindi mi metto in una posizione di quadrupedia, così, alzo leggermente le ginocchia dal pavimento, vedete non sono appoggiate, e mi muovo, due a destra, indietro, sinistra, la schiena rimane parallela al pavimento, tengo l'addome forte, sento lavorare tantissimo le spalle e l'addome, Faccio questo finché non crollo, io sto per crollare. No. Ecco, questo è il circuito, raga. Ho ridotto il plank a 30 secondi perché io non ce la posso fare, ma se siete più forti di me, fatelo di un minuto. Faccio questo mini circuito che dura due minuti, ma sono due minuti cortini ma assassini. Allenamento finito ah non riesco a tenervi in mano. Wow, wow, questo circuito finale è quello che dà davvero la mazzata finale! E basta, allora, adesso potete divertirvi a fare, non lo so, verticali, eccetera. Io devo dire che se adesso mi metto a fare delle verticali, crollo per terra perché ho le spalle in fiamme che stanno facendo malissimo. Quindi io per me dichiaro concluso qui questo allenamento, farò un pochino di stretching ma non ho una routine di stretching braccia, come quella che ho di gambe che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, quindi nulla, io concluderei qui con questo video, spero che vi sia piaciuto tanto quanto l'altro, se così è stato lasciatemi un mi piace, lasciatemi un commento e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere che altro tipo di allenamento uh, vorreste che vi facessi vedere, io continuerò a filmarvi perché tanto li cambio ogni volta perché se no mi annoio e perché ci sono tantissime possibilità di esercizi che si possono fare e schede di allenamento diverse quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!